Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dianetics e Marco007. Siamo tornati su Pokémon Let's Go Ivy. Allora, come avete visto Ivy anche il costume che abbiamo messo nella scremata di inizio. Sì. Ok, quindi eravamo rimasti qui che dovevamo andare a palestra di aranciopoli. No, andiamo sì. prima qui a, a prendere dei Pokémon. Ok, stavolta prima le bacche. Quindi bacca vana, perché lui si sta sempre a muovere. Aspetta, era ready. Go! Un attimo! Go! L'ha preso un arco a caso. <coughs> oh yeah! Oh, eh ma dai! Sono a Bacambo. Lui vuole stare con Delia. No no, ma... Mi sa che è scaduto l'effetto dopo che, che l'abbiamo intrappolato. Sì, ma non ha già troppo quella A me lancia lancia storto. storto io faccio... Io... Ecco. Eh, uh. Come a... le fa a prendere? Uh, l'hitbox sbagliata. Comunque si libera. Sì! Mister Mimo. Mister Man. Di sicuro fa pure schifo, non ci serve, però... Yeeh, cancer è salito di livello. Mira, snack. Vediamo quanto è forte. Uh. Dove lo leggere non no, lo, lo, lo so. vedo Però visto che è alto un metro è, è un nano <ride> Mr. Nine Mr. <Mister> Nine <ride> vai, in... sì, vai a vedere quanto, quanto è forte Però Pokémon. Nel caso lo mettiamo al posto delmeno di quello più scarso Già livello 15 mm, Potrebbe essere buono Ai Info Ai Info 179 PL e comunque è inutile, è, in, no, è, in, è inutile fare così ecco PL e li possiamo vedere tutti questi sono i nostri pokemon più forti cioè okay. quelli che abbiamo tutti in squadra ok wow mister man non arriva nemmeno vicino a, a, a ekans che fa pure schifo Vabbè. comunque sì, noi fa, noi siamo noi siamo potentissimi no, noi siamo pigri allora facciamo così che è che prendiamo i, i pokemon più forti tra tutti si sì, solo di DPL però non vediamo mica l'attacco i punti di vita la nah, la velocità ma chi se ne importa facciamo la somma e vediamo no vai a prendere quella quell'oggetto lì veramente non è proprio quello oggetto quell'oggetto non lo vedi non si vede più sfocato dove uscire di qua oh ah right there raticate no ci servono verbaticate le due brutte ora dove, dove ci lancia? serve per il Pokédex. si sì, Pokédex sì e per gli accoppiamenti non è vero gli accoppiamenti <ride> non ci serve a niente e poi non esistono in questo gioco credo comunque sono inutili si servono tipo eh, puoi eh. avere i pokemon baby che in questo gioco non esistono sì. Tipo, no. puoi avere Pichu. Yeah, Pichu. Pichu non è un Pokémon baby. Sì. È la evoluzione di Pichu. Pichaku. È un po come un baby. Oh no. Ok, prendi l'oggetto ora, dopo che batti col vecchio. L'oggetto, oggetto. No. Prima oggetto. catturiamo tutti i. Oggetto. Oggetto. Profumo in vito, non ci servirà mai, però. Mm. Vedi che qua sotto ce n'è un altro. Vieni, vieni, forza, forza. Io sono la sua guida. Hai visto? Sono stato bravo così. Uh, super funzione. Questo <ride> sono fermati tutti e due insieme. Questo può essere utile. Ok, ciao, io vado via. Non ci serve, l'abbiamo già preso. Non è vero. Ma che brutto. Sono un tapio. Quello no, che ho preso era, era no, non sprechiamo la, non la cioè Sprechiamo la Pokéball, non la Megalod. Ah, abbiamo cliccato nello stesso momento, quindi appena finito tu, l'ha messo a me subito che ora è più difficile ma almeno non impettiamo poco Ma dai Ma dai Wow come fate a farlo così in basso il tiro visto che pure Facciamo se così. faccio così Faccio io aspetta 3 2 6. 1 1 wow. no, 3 2 1 vai Perfetto Ottimo sincronizzato Cosa succede se si fanno megaball e pokeball? Eh, niente, diventa una mega ball. Pegaball. Sei contento? No, non la voglio vedere. Oppure una mega ball. Megaball sarebbe figo, tipo la... la... la pokeball di metallo. Ok, um, facciamo così, tagliamo ora, sconfiggiamo tutti se ci sono nuovi Pokémon. Se, se non attivano nuovi Pokémon. Questo percorso dovrebbe venire dopo la palestra. Sì, ma così abbiamo Pokémon più forti. Ma non, è non è abbiamo bello. neanche visto quanto è forte Drausy. Non ci servono Pokémon più forti, sono già potentissimi. <coughs> e poi ci serve Diglett. No, Diglet sucks. No, Diglet ha uh, mosse Va roccia. Ma, no, roccia, ma, mosse terra. E allora la palestra di che cos'è? Elettro. Eeeh. Allora? Super efficace. Abbiamo già il gelodlo. Turbo sabio. Abbiamo, un, ge abbiamo un geodudo. Abbiamo un gelodudo. Si sì, è vero. Poi questo Diglet fa schifo. Appunto. Ah, allora tagliamo e ehm, potenziamo i nostri Pokémon. A massimo se incontriamo un Pokémon nuovo, ciao. Tagli. Mm. Ok, eccoci. Abbiamo incontrato Nidorino. Non so perché Marco ha voluto non tagliare. Perché è nuovo. Davvero? Sì. Uh, ok. Usiamo no, l'acido nitro. Ma Nidorino è il ah, tipo allora. veleno. E allora... Allora non ha effetto. No, yes Cioè il veleno too. non ha effetto, cioè gli fai danno, però non lo avveleni. E eh, non è quello lo scopo di avvelenarlo. Lo scopo è fargli danno. Tanto muore in un turno se gli se se faccio un bel danno. Ok, in questa lotta abbiamo trovato un volto orbo. Non che... so cosa cos'è buono contro l'eletto, quindi. Eletto <ride> Forse? S no, senso. The... No. Sì. Perché? Perché ah, boh. dovrebbe funzionare? Perché tra i fulmini ci si intende, eh, eh. però l'acido sì. funziona bene. L'acido vuole bene su tutto. <ride> In effetti Velen davvero stupido come... come tipo. Perché? Yeah, è vuoi dire, vuoi dire che stupidamente OP? Acqua! Si sì. si sì. poi metti. Magari togli una mossa. Colpo coda. Sì. <ride> ah, era per Squirtle, no, pensavo per Eevee sono e impara a noi perchè no, Ha imparato Fulvio? Fulvio, l'ho glielo fatto imparare io perbacco, i oggi sono proprio parte peccato, potrei lanciare questa chiara inglese ehi voi, veic scommettiamo sulla tua sconfitta ovviamente hai preso quando ho iniziato a leggere mm. no, quando ho detto questo è nuovo non abbiamo proprio okay. tagliato rischia tutto remo romolo dove l'hai lasciato i i i i non capito i figli romolo e remo z no ma io non ho capito i fondatori di roma nella leggenda quelli che venivano adattati dal lupo. Sì. Ah. allora se qua eh, l'acido ha effetto contro vabbè nel caso uso frustata la flu. Uh, uh. Sì, l'erba. Le sì, che cacchio è? Eh? Ha ah, usato Abiso ma ha fallito. Mm, lo so, forse.. Vabbè, comunque è super efficace. Contro terra. L'erba, perché le radici degli de alberi possono bucare il terreno anche le rocce, quindi. Sì. <miglio> wow, 22. Sì, grazie per avermi fatto leggere come sempre, Marco. Beh. Eh! Comunque ha rischiato veramente tutto. Perché stavo per vomitare bene la boss. Super Reaper. L'Idorina! Non l'abbiamo già visto! Oh, ok, eccoci, c'è l'Idorina che non abbiamo mai visto, in battaglia almeno, si spera. Ed è infatti più o meno così, cioè l'Idorino però in piedi ed è blu. Wow! Ok, uh, che tipo è l'idorina? Velen. Veleno, allora l'acido funzionerà bene. Ops! Uh -huh. Ho spostato per sbaglio la lente. Ah è vero, l'ottatore ah, ah, ah, non ah, è ah, molto ah, efficace ah, contro il ah, veleno, ah, chissà se perché. Forse se, se dai un pugno a una. fiala di veleno, la fiala di veleno si spacca, quindi credo che sia super No, se, se tu metti, metti la mano sotto.. Cioè se vuoi dare un pugno a un, una panica contro il veleno. E Se ciulmino una no? tanica di vedendo che succede niente, quindi dovrebbe essere efficacemente normale. Normalmente efficace, si dice. Normalmente, basta. Girl. Normal. Girl. normale GMR Zap Zia. Il bello è che gli allenatori salvano i loro Pokémon e rientrano nella Pokéball prima che.. prima <ride> che, che si battano sul terreno. Tipo hai visto Vulpix prima, stava credendo di là. Sguardo feroz. No. Sì. Sono, Lezza, quelle cose, sì. sono quelle cose Sono quelle cose vivo, Chi lo usa spaventa il bersaglio con uno sguardo terrificante? Ebbene, no. So. Buona la paralisi, però vediamo le mosse di Ekans. Eh, ma tanto chi se ne frega Ekans non lo usiamo mai. Eh, ah, no. <ride> ah no. No, i miei Pokémon non sono ancora la terza. -da -da -da -da -da. Ok, abbiamo ucciso tutti gli allenatori e i loro Pokémon. Ora possiamo finalmente tornare alla palestra di. Sì, palestropoli. ci sarebbe un altro percorso. Il percorso 12 no, lì per, per no, ora non ci andremo. No. Non ci no, no. andiamo. Ok, sconfiggiamo la palestra di Palestropoli. Però prima dobbiamo andare a curare i nostri palestropoli Palestrokemon. Quella è una zia che sta così. Comunque questo Squirtor rimarrà qui per sì, Non ce ne facciamo nulla. Pure quel Charizard. Charizard no, c'è Cioè. Non me ne frega niente, basta che, sì, che non. Sì, sì, voglio fare cosa? che poi sta giusto per.. pure è... in Pokémon giallo c'era, quindi sta lì per fare un riferimento. No, sta lì per, per fare compagnia. Così quando. Mi sente molto sola, tutti mi schippano i dialoghi tranne te che non puoi ok intendo, intendo che la la Sizia sì. Joyce siamo 20 minuti dovremmo fare la palestra sì Sì, facciamo la palestra perché abbiamo tagliato praticamente tutto ok Pri eh, questo pokemon lo dovremmo prendere no non ci serve basta si sì, ci serve anche a Nine è molto vai, facile vai taglio ah. ehi campione la palestra non c'ho pure da questa parte che ne sei che sono il campione no? non so. ancora battuto però devi tagliare questo alberello ormai non dovrebbe essere più un problema a parte il tuo Eevee forza prova non posso solo girare il e non puoi salire su quelle lattine quel che sono si sì, usa il pendente. comunque è una tua... papà sai il bello che è rimasto lì ok ha comunque i... forza, le tecniche non... segrete di Eevee le possiamo usare pure da qui che è piuttosto scomodo tecniche segre... segrete spendenti Qui non la puoi usare, anche se. non possiamo tagliare a pettine questo tizio che ci rampere. Fantastico! <ride> Bene, che io sono passato <ride> e non mi ha detto tagliato l'albero e allora liberato il passaggio, ora puoi entrare nella palestra. Io proprio che sei pronto per affrontare la sfida contro il capo palestra. Aspetta. Ti aspetto. ti aspetto. lì. Ok, salvo io voglio mm. Ok, lì c'è un magico. Entra. Il capo palestra è il T-Surge, il Il Combo il... fulminante. fulminante. dai. Bisogna sì. leggere il gioco centro perché è fulminante, capito? Uh, cassonetti dentro una palestra. Wow, molto professionale. Dovrebbe... <ride> wow, stellile <ride> <errone ride> perché ti ho visto. <ride> no, veramente dovrebbe parlare. Ti aspettavo spero che il campione... Era. Sì, va bene, esperto di Pokémon di tipo elettro, perciò quelli di tipo volante e acqua sono a rischio. Fai attenzione anche alle paralesi. È molto prudente, quindi non ti sarà facile raggiungerlo. Ah, sì. certo. Noi abbiamo. Mi spieghi quale senso di essere un capo palestra, però non scontrarsi con nessuno perché vuoi stare dietro una recinzione elettrica? Forza, vai, va bene così la squadra. Non ci moriranno mai i nostri primi due Pokémon. Un vidore rosso. Un rosso. Un attimo questi ci daranno dei consigli. No, dobbiamo combattere. Potrei anche cavartela bene con le lotte, ma questo non è posto per bambini. Ehi, hey, no. ma noi abbiamo 10 anni. Non puoi trattarci come bambini. Aurelio. Visto che i muscoletti tutto il grasso ricopre solo per proteggerli, non ti preoccupare. Eh, le... le tagliamo queste, no? Le no, le palestre non, non le possiamo tagliare ok lui è metallo e il veleno andrà bene il veleno è ah! il metallo eh, per... esatto. no ho sbagliato ah, ah, ah. io volevo mettere il doppio calcio uh, uh. che è successo? Boh. Però mi... Ah, mi, la fa risare la mi fa rifare uh. la mossa mi fa rifare una mossa più forte certo, diamo il pugno. abbiamo saltato il turno certo diamo il, il pugno al met metallo un pugno al metallo come un calcio un mi piede so... un piede rosso in faccia un Sì, calcio. una stampa di un piede rosso che sparirà dopo poco uh punti esperienza uh tu ne hai avuto uno in più di me ah, ti ah. uccido sono fortissimo wow sei un porterco eh, eh. mi sa che ora se ci parliamo no Sì, ho portato la due barriere ti consiglio una volta aperta la prima devi aprire subito la seconda uh grazie i ah, pulsanti sono adiacenti si sì. esatto combattiamo vidone acqua c'è solo spazzatura qui acqua acqua fuoco prova a il pulsantino wow di sicuro sarebbe molto difficile scoprire che i pulsanti sono da qualche parte nei bidoni vedete succede questo ah la barriera Certo, su sballi la barriera si ricompone. Che, che senso? Quando ero nell'esercito. Quando ti ero nell'esercito. Anzi sorgere... Sorge era molto severo nella vera niente. Vuoi dire che lui era praticamente più grande di te, però a me sembra più giovane, <ride> secondo me. Cioè, quindi lui era tipo diciottenne quando, quando, quando lui.. È... Picatchcia. Era ancora, era adulto. Picchia. Piccaccia Cioè. P? si prende Pic a ah, piccolo cioè. No, Pre PIC, no. piccolo catch piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo Ok. piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo piccolo per praticamente mi ha bassato la, la.. cosa? Pierluì. Per, però vedo che che c'è dato anche tu dentro. Almeno così avevo capito credo. però Prima che tu saltassi in dialogo, vieni giù. Uoco, c'è un pulsante. Ma che cosa vuol dire adiacenti? Cioè, non, nel senso. <coughs> vuol dire che sono vicini. Probabilmente quello lì. Ecco appunto. Cioè, Perché... adiacenti vuol dire proprio che sono uno accantallato. Prima, prima sconfiggono. Questo. questo qui di pezzo che tipo di la c'ho giovedo sono un il mega, il son, il peso è. più ma vado forte con l'elettricità hai un megafono in mano che c'entra l'elettricità con un megafono <sessi> A che ci sono... ah, Te tecnico del suono, Te okay. tecnico del suono però c'erano dei marinai che razza, che razza di... di uh, no, no. tipo di allenatore è? <ride> no che razza di allenatore ci sono in questa palestra? Marinai. <sessi> i marinai, i vecchietti e il tecnico <sessi> del suono Praticamente pre ha preso il passan pas i passanti tipo... Buongiorno, io, io, io ho, ho appena parcheggiato... Ho usato un ho usato l'autodistruzione oh mio dio, ho fatto un sacco di danno. Buongiorno, appena parcheggiato da noi Un sacco di danno. Mm. Senti, buongiorno, appena parcheggiato da noi qui. L lei... Venga le Lei la assunto! Eh, lei è assunto! Venga nella mia palestra! Poi è, arriva! Sono il tecnico del suono! Potrei controllare qui! Lei è assunto! Ma lo smetti di urlare! E poi gioco, si, si ricorda di me! Sono, sono il vecchio che ha allenato nella marina! Lei è assunto! Veloce! Stai mettendo troppo tempo verso questa palestra! Siamo già a 27 minuti! Sì, ma abbiamo tagliato! Sì, ma che c'entra? Suono sciocca. Pika pica, Non è molto efficace. Wow! Mi hai fatto tanto male, ora mi vendico. Ecco, sei stato un brutto bambino. Ah, io sono paralizzato e ho fallito. Ah no. Boh. boh. Aveva poca velocità. Quindi il mio IV è lento. Quindi io ho più, più velocità di me... te. No, no. Sei più veloce di me, non lo sì. so. Ho più velocità di te. Vabbè, ho più punti velocità. Non è quello di E 23 quando te... tossina no forse aspetta, vedi che franco corri eh. Eh. Sì, mettilo mettilo prendi eh. metti. eh, cioè, no sì, torri, eh, eh. no tolino ha beccata cosa? tossina beh allora beccata ci no. ho, ho beccata ci ho beccata Beh, quella più schifosa è vereno spino non può avvelenare, quindi togliamo beccata. Ok, ora l'idora è ti tipo veleno confermato. Eh, appunto. Ci soltanto il doppio calcio. Com'è? Ho, ho preso la scossa. <ride> <ride> no. Addio. Poi no. perché c'è un bidone rosso e un bidone blu so, per qualche motivo. Oh. Salve. Lei ha l'aria di essere un.. un uno Oops. che ci potrebbe fare male. Welcome alla palestra di Rare e tu che sei baby un nuovo challenger uh, uh, pensi di poter imbattere con una squadra così weak? Hai del courage, ragazzino? A temo che tu stia, non stia prendendo sul so serio le lotte di Pokémon. Let's battle! Ti darò un bel shock con, con i miei Pokémon. I'm very British, man. Veramente americano è il T è un Sword, capolestra E qui accanto siamo naturalmente in Giappone, wow! Volteredore! Non lo sapevate Wow! Volterord! Riduttore. Forse è Perché si sono paralizzati! Lo so, forse non funzionerà ma ci penso io. Schermo luce! Che fa, schermolo? Niente. Si stanza. Ci riflette gli attacchi semplicemente. Mm. Perché non ha riflettuto? i Brutto più? colpo! Aiou! Ok morfo, ciao! Abbiamo A vinto? me non, sem non sembra che, che no. la paralisi stia funzionando. Sì, che ha funzionato. Magnemite! Dov'è Magneton? Eh? eh? Mi sa che sei paralizzato questo turno, perché ha fatto un piccolo scosso. No, vai indietro, vai indietro. Ah, fa, fa sempre la scossa. Ah. Double kick. Io, io uso solo la mamma mia. Cioè, tu sei più veloce di tutti, mentre io... <coughs> Sto morendo. <ride> sì, ma io voglio fare qualche nuova mossa al posto di quelle là normali che fanno proprio schifo. Io sono il più lento di tutti. Ma è delle mosse fortissime. Invece ho queste due mosse qui che fanno schifo. <ride> stai dicendo cacchio, non lo sto perdendo. Ma no, cosa stai dicendo. Ma come fanno a battermi così? Sono tuoi bambini! Fulmine! Ah! Ok, oddio! Pairo! No. Mi ha fatto malissimo, uccidilo! Bravo bambino! Eh. Uh. Vediamo un altro. solo un Pokémon? Spero di non dover cambiare il Pokémon perché sta morendo il mio. Wow. Rike ok. Uh, questo è tipo il Lonitz di Brock e Starmi di. di Misti, quindi. Vai. Vai! Un attimo, riduttore, uso il riduttore perché è la più forte che ho. Uh, io devo, fare, devo ucciderlo. Non posso tirarlo indietro ora, anche se ho poca vita. Ok, ciao Marco. Addio Marco. Addio, Marco. addio Marco, addio Marco, addio Marco. Usa l'altro, un altro... Come tanto finisci tu forse? Speriamo. No. Vedi, non muoio no, io per il tuo Cosa? Uh, Questa... Che potrei usare. Che vuoi mandare in campo? Nessuno. Oh, al posto mio. Uh, al posto mio. Tu, uh, al posto di... uh, uh, Geo facciamo Geodudo che... Mi forse. sa che a fossa, abbiamo fossa, sì. No. Con fossa lo uccidi subito. Sì, va bene. Jeutudo è powerful, è pure muscoloso Usa Fossa No, io uso Sassata No, Fossa <ride> Perché mm -hmm. Addio Marco Non morirò mai, ma dai Ah sai che fa? Eh, resistito al colpo per fare bella figura ah, sul tuo personaggio <ride> Ok io uso Fossa perché non ti curi? Tanto muore adesso. Se non, se non ti curi, non mi curo tanto chi se ne frega. Mi sa che lo uso contro la ah, terra. No, mi dispiace, te. ma questa non la puoi resistere. No. E poi, poi. ti resistere. sai che non ha più energia, però si può guadagnare. Vai, vai, bro. <ride> Geodude Whisper. In effetti, avrei dovuto curarlo Ah? non Dove sei Ma tanto dobbiamo andare a centro certo Pokémon, poi quando finiamo il mio oh yeah. un uh, frano metti si oh, voglio dire riduttore oh, pure io riduttore guarda wow. sei tu Geodude Geodude GEO DUD Cos'è che fa frana? Vabbè di sicuro qualcosa che frana su sei veramente un blizzardino accidenti che forza uh. eh, i miei risparmi di un mese 4.000 soldi uh, anche Wow All right, prendi una medaglia il Fang, doveva dire una medaglia di fan No perché uh. il, se no. se no non ti capire il vero non vedrà Sì, va bene E siccome sei speciale tieni prendi questo Uh autografo, grazie, me ne farò molto Sì sì, lo prenderò proprio in cantina Hahaha, don't worry vorrei che altro da darti, premi. fulmine, insegna la... a Whipping Bell. Ti prego Perché? Voglio fulmine. È una mossa davvero shocking, insegna la sua... Ma come di tipo letto? No, Perché? Che non abbiamo. Perché... Poi, poi... Ivi Barroe morto. Ah, ok. Lo grattiamo sul cappello e a lui, a lui piace, va bene. Non gli dare nulla. Non gli dare nulla, stupido. No. <ride> no! Non glielo ho fatto finire. Non, non, due morsi e la rimettiamo a posto così. <ride> non no, no, no. Beh, vai, esci, che dobbiamo chiudere, che dura. troppo. Ok, andiamoci. poco Andiamo, io, io, io fare sono volte. Io sono partito alla velocità della luce. Ah, wow, sto ciccione che non mi fa passare. Io questi stalline me lo si sposta. Vai! Non mi fa muovere! Tu non ti fai muovere! Sono già le cibi wow! Così! E senza energie! <ride> ok, beh, al centro Pokémon e chiudiamo! E là! Oh. <ride> Sei davvero riuscito a battere il t -surge. Sì. Accidenti, se ne sempre più forte, ben fatto ragazzino. Ehi, che chiami ragazzino? Ha messo in sesso i suoi pochi. Oh, grazie. Stavo proprio per andare a farlo, grazie. Che ci faccio io qui? Sono a fare un bagno nel mare. A volte la piscina mi sta un po' stretta. Cosa? Ah. Cosa? Pens pensavo che... A volte la piscina mi sta un po' stretta, wow. se eh, sei eh. Un obesa allora. <ride> Quindi mi levo e mi un po' In acqua più vasta E tu invece dove vai? Per caso sei diretta alla gro grotta di Iglet? No, no, io stavo per, per chiudere. Tu. Posso compagnarti io se non sei ancora... Stan, se non ci vedo, sì. Per Benissimo, allora andiamo. No. Uh, no. No. Perché hai messo sì. Eccoci qui, questa è la grotta di Glet. Si chiama così perché i sono stati scavati nelle Iglet. Beh, allora io vado a triangolo di Zurretta di Quattro... ok, okay. Ah. quindi sì. nella sì. prossima parte esploreremo un la grotta di Gretto che non è così tanto lunga però si trova nel dubbio cioè un pokon che anche se non è abbastanza grande quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao